ciao buongiorno eccoci nuovamente insieme per il nostro dopo diretta di questo Mercoledì e non martedì, perché insomma abbiamo spostato di un giorno questa settimana. Perché ieri causa lavoro non potevo essere con voi. Allora, beh, che cosa ci siamo raccontati questa mattina? Sicuramente ci siamo raccontati tante cose: la musica, ci siamo fatti gli auguri di Pasqua. Abbiamo detto che era già primavera: è scoppiata primavera, infatti faceva caldo. Io ero anche in versione primaverile, ma poi abbiamo parlato di musica. Intanto abbiamo eh, salutato anche Depeche Mod con un brano di Depeche Mod che ci aveva richiesto, e poi come vi dicevo, io sono andata un po' a raccontare la storia di tre donne. Che molto spesso insomma non vengono ascoltate, si sono un pochettino perse. E così siamo partiti da Irene Fargo che eh, con, con il brano Come una Turandò aveva partecipato al Festival di Sanremo e nelle giovani proposte, nelle nuove proposte era arrivata seconda. E poi e poi e poi e poi beh, e poi abbiamo parlato di lei. Abbiamo ballato un pochettino con il brano storico, classico, forse uno dei più belli di Fiord'Aliso. Non voglio mica la luna anche lei aveva partecipato al festival di Sanremo, questa mattina sono andata anche sul festival di Sanremo senza volerlo ed è stato uno dei suoi più grandi successi, tra l'altro con questo successo lei eh, è eh, approdata anche in Spagna e in America Latina. E poi abbiamo, eh, se vogliamo, chiuso con Rossana Casale, e la sua eh, la Via dei Misteri, dove, eh, insomma, io non sapevo, ma ehm, il brano... Eh, il brano eh, Nuova Vita che aveva portato a una trasmissione televisiva insomma piaceva alla moglie di Peter e non sapevo se non gliel'avrei dedicato ma io da questo brano e, e da questo album invece avevo estratto una cover di Otis Redding Sitting on the Dog of the Bay che devo dire molto delicata, molto particolare non la conoscevo e mi è piaciuta molto quindi insomma queste sono un po' le cose che io eh, vi ho proposto vi ho proposto quest'oggi eh, nella speranza che insomma vi siano piaciute e che abbiate voglia di andare a scoprire qualcosa in più di queste artiste nel frattempo che dire? beh, non mi resta che augurarvi veramente una buona Pasqua ritrovarci la prossima settimana e non sarà martedì perché sono via per lavoro e vedremo se riusciremo a recuperarla nel fine settimana e, quindi verso giovedì venerdì ma insomma, voi rimanete sempre collegati che io così vi scrivo tutto e vi dirò quando potremo ritrovarci nel frattempo come sempre grazie perché siete stati eh, tantissimi tantissimi anche oggi e eh, questa cosa veramente mi ha fatto molto piacere per cui non mi resta che abbracciarvi tutti augurarvi una buona Pasqua che sia una Pasqua serena nonostante insomma tutte le restrizioni questo rosso che continua a, a rimanere con noi tanto che anche oggi avevo il rosso a rimanere con noi dicevamo ma sicuramente riusciremo a uscirne fuori per cui un bacione un abbraccione ci ritroviamo presto, rimanete con me sempre sintonizzati e se volete venitemi a trovare sul canale Patreon Simone Non Solo Radio. Ciao, un bacio e un abbraccio.